Giorno sparirono tutti senza traccia flow eh, livello 999 eh. Il mio mondo. <ride> Ci ha giocato un casino, è un nerd, Flauy. Continua. La mia battaglia. Che <ride> sì. cos'è un computer gigante questo gioco? Fa il cancellato. Salve Sono io, Flowey! Ciao tipo di, di, di tutto il fiore. mondo! Ti devo davvero un grande ringraziamento! Hai davvero fatto male, hai davvero. ti sei davvero preso cura di quel vecchio rimbambito. Senza di te non avrei mai potuto superarlo. Ma adesso con il tuo aiuto è morto. E io ho preso le anime degli umani. Boh! Sono stato vuoto per così tanto. È davvero piacevole avere un'anima di nuovo. Mm, non avevo un'anima, ci credo. Uh, posso sentirli ri uh, dimenarsi vabbè O oh, ti senti escluso, non è vero? Beh, è perfetto Dopotutto Io ho soltanto sei anime Ne ho, ho comunque bisogno di un'altra Prima di diventare Dio E dopo Col miei nuovi poteri I mostri Gli umani Tutti Un bel simbolo per dire tutti Mostrerò a tutti il vero significato di questo mondo. Mi ricorda un casino Mars no, oh, e <ride> ti dimenticati dai. di scappare al tuo vecchio file di salvataggio è sparito per sempre. È e so dai Flauy essendo quasi mh, quasi dio, sa del vostro file di salvataggio, sa che potete fare roba. Ma non preoccuparti i tuoi vecchi amici? Il tuo vecchio amico Flowey <ride> mi, mi piace, stavo pensando, lui, lui si crede Dio, si, si crede fortissimo io, po io posso prendere i file di gioco, <ride> tipo disegnarli sopra la faccia, non lo so, sono più Dio di lui io di il tuo amico Flowey uh... ha trovato un rimpiazzamento per te Salverò sopra la tua morte Sovrascriverò la tua morte Così potrai vedermi distruggere i tuoi... Distruggerti in piccoli pezzi di sangue Ancora, e ancora, e ancora Non sono fatto niente Cosa? Pensi davvero che potresti fermarmi? Di potermi fermare? <ride> Sei davvero un idiota Ooh! A bit less- Ooh! <laughs> Ed ecco l'incubo! L'Aui allora... nella sua forma di semidio. Bene, qual è la particolarità di questa battaglia? Voi non potete attaccare Beh, tranne, io... se, tranne quando appaiono quei pulsanti di azione e non gli farete quasi nessun danno. Beh, comunque che posso dire a parte You Welcome? What can I say except? <ride> Ora è un semidio, <ride> come WAOI. <ride> ok, ogni se... tanto appariranno questi segnali qui. Warning Prenderà singolarmente un'anima e userà i suoi poteri per attaccarti. Questa qual è? Non Ehm. Um, pazienza. Pazienza, te lo ricorderai dopo. <ride> no scherzo. No, pazienza perché devi aspettare che i coltelli si levino. Anche. E, e ti una curano volta che, Una volta che cliccherete la.. Cambieranno colore, cioè non è che cambia colore, è un'anima che salva un'altra. In questo caso, quella del coraggio ha salvato, oddio. Beh, non fa niente se, se moriamo Tanto sì, esatto. lui salva durante la battaglia Quindi se morite eh, ripartirete dentro la battaglia E continuerete la battaglia Quindi sì non ricomincerete da capo Ora quella del coraggio che deve essere salvata Bleh, bleh, bleh, bleh, bleh. Ora muori qua sono stupido perché Non sì. morire Ora oh. prendi tutto veloce eh, Questa è quella dell'integrità in degri... Non è preso nulla È Comunque, difficile Come potete vedere un'altra salvata le anime Il loro cerchio Ah sì, qua salva Qua salva e lo dai file eh, Quando salvate un'anima quella, quella sezione della testa, testa eh, diventa disattivata come vedete ora tocca di ah non l'avevo notato integrità ah non ho mai notato in tutti questi anni di gioco ok oh wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh. wow ovviamente avrete notato che quando una un'anima un salva un'altra poi viene salvata dopo tipo l'integrità ha salvato il coraggio che poi ah! Questo è l'unico dopo anima dove puoi prendere danno, infatti puoi anche andare addosso le scarpe Fabbè. e morire. <ride> ah sì, lo noto ora. Comunque, come avete capito, cioè, non è una battaglia normale per, per nulla. Comunque, ah! Potete uccidere Flowey se avete abbastanza XP, ovviamente, ma. Eh, vuol dire è... XP? E se siete livellati abbastanza potreste anche ucciderlo, cioè... Non con uh, le anime, diciamo. Ah, già è vero. Però ovviamente eh, noi abbiamo fatto la Pacifist, quindi... Um, perseveranza questa. È. Avendo fatto la Pacifist, uh, stai per morire. Ah. Avendo fatto la Pacifist, uh, non ne facciamo quasi nessun danno. Ora mi raccomando, missile... Calm. Ora sono... Prima erano pa parole brutte, ora sono belle, di amore sì. e gioia. E, e ha, uh, Vi dico questa cosa anche se forse è un mezzo spoiler. Uh, queste, diciamo, tutti quegli attacchi là delle anime, corrotte tra virgolette, eh. uh, rappresentano gli umani che, che le, le possedeva. Sì, mi sembra... La prima è... c'aveva dei coltelli perché il tizio usava i coltelli. Ah e rappresentano anche degli, degli equipaggiamenti tipo. Eh sì, li ho perché anche. C'era un'altra col tutù, con le scarpe da ballo. Questo è il cuoco. Ah, sì. avevamo la pentola del cuoco. quello del cuoco. Oddio. C'erano anche i quanti. Questo è, buonissimo per curarti se riesci a a prenderli. Ecco. E ora manca solo l'ultima. Il bello è che Flavoy pure con del potere di, di un semidio è letteralmente con bombe atomiche infinite Non ci fa nulla <ride> noi, noi prendiamo le bombe atomiche In faccia diciamo Tutto qui Si sì, appunto Ci lanciano pure dei, delle dita Se comunque sia Il fatto che ehm, Flavoy sia l'unica L'unica entità diciamo Questa è l'ultima um... Se questo è il cowboy fatto con Aspetta uh... Non posso mettere pausa. Va, vai via, vai, esci dalla ho stanza. Come hai chiuso? Ho chiuso, ma non è importante. Ah. Vai ehm. Um... Questo che cos'era? Oddio, non mi ricordo quella gialla. Era, ah Anzi, sì, giustizia. Era giovani mucciaccia, quello certo di qui. Ovviamente non c'entrano niente con il. Con Ah, ora sono salvate tutte. Uh, ogni anima non c'entra niente con. Ogni anima non c'entra niente con la sua modalità di gioco, è solo una coincidenza. Yes. Yes. Tipo quella yes. arancione non. Yes. yes. Yes. Quella arancione e quella blu non l'abbiamo mai. Celeste non l'abbiamo mai vista. La difesa di Flowey è caduta a zero. E adesso è il momento di ucciderlo. Stavolta per davvero. Si, sì, ora, ora non è tipo immortale Che vabbè tanto ci aiutano le anime. Ora abbiamo tipo continua cura. E eh, il coso di attacco appare qua. quasi sempre E qua si prende anche più danni di prima Cioè come vedete sta prendendo abbastanza danni Vai anche perché le cure non sono non sono così tante Eh sì quindi bisogna cercare di Sta facendo sempre lo stesso attacco ovviamente non ovviamente in realtà Sì ora può fare solo questo perché la battaglia deve essere più facile e possibile, Cioè che diavolo sei? Eh, <ride> oh, schivati quasi tutti. Uh, si sì, questi sì, basta, basta uh, tenere premuto a destra. Si, si schivano facile. Ok, ma non morire. Oh, no, l'ho missato. Ho missato. Ecco, ecco, questi. Basta fare così. Si, sì, comunque sia. Eh, stavo dicendo, Flavo è l'unico mostro tra virgolette. Ovviamente, in questa battaglia. Che è animato con. Eh, cioè, non con lo stesso stile del resto. Cioè, vedete che. Si muove in modo molto più fluido, ma in naturale allo stesso momento. Allo stesso tempo. Si, sì, è... e poi ha... non è pizzellato. Cioè sì, li puoi vedere pixel, chiaramente. Beh, si possono vedere perché qualsiasi cosa è pizzellata nel computer. No. Però vabbè. No! Non può essere. Non può stare succedendo. Tu. Tu. Ci ha trollati. Tu. Idiota. Ah, qui puoi cercare di scappare, solo che si vede solo l'anima un po'... Um, verso l'altra parte Però Cioè non puoi scappare Impossibile <ride> Pensavi davvero Tu ah. Potresti smetterla Comunque Tu <ride> sto, sto continuando Sei senza speranze Senza speranze E da solo Wow, è vero. I tuoi amici inutili. Non possono salvarti adesso. Chiama per aiuto. Ti sfido. Piangi nell'oscurità. Mamma, papà, qualcuno aiuto. Vedi che cosa. Non, vedi che cosa succederà. Chiami per aiuto. Aveva <ride> paura che non funzionasse veramente. But nobody came Wow, che peccato Nessun altro Ti guarderà morire <ride> Sono scappato Ehi, <ride> hey, sono Cosa? la mia health bar Come? Beh, semplicemente Dove sono i miei poteri? Le anime Che stanno facendo? No! No! Non puoi farlo! Yeah. Dovresti obbedirmi! Basta! Smettate! Basta! E così Flowey diventò un parte del gay pride <ride> Flouy... Applies for the LGBTQ. Merci. No, no, no. no no Merci beaucoup. Merci. Mm. What, what are you doing? Che stai facendo? Ah giusto. Che stai facendo? Pensi davvero che abbia imparato qualcosa da ciò? Sì. No. Ah. Mm. Ok. Let's Ho imparato che sono stupido. Darmi pietà Non cambierà nulla Uccidermi è l'unico modo per finire tutto ciò Ok Let's try again Muoviti dai. dai Dai Dai Se mi lascerai vivere Tornerò Ok Try again Ti ucciderò Ok Voglio morire Ucciderò tutti Godo. Ucciderò tutti quelli che me Tanto oh. sarò già morto. Mi hai detto che mi uccidi. Ok, lezzatrai a Luigi. Luigi mu per a birdie. Perché? Perché stai... Essendo... Perché sei così... Bravo con me. Gentile. Shh. Non capisco. <ride> non capisco. Non riesco a capire. Flowey scappa. E come non si sa. Flowey è scapputo. Que Qual questo, è come e questo è come gestire una situazione con serial killer. S <ride> certo. mandarlo, mandarlo quasi, in cioè metterlo in fin di vita e poi <ride> dirgli ok, tutta apposta. <ride> Undertale. Bene ragazzi, iniziamo con il primo episodio di Undertale. Uh, oggi uh, di Toby Fox, uh, sì, con, tutti, con okay. tutti i Temi Chang, con tutti i Temi chang, chang, Chang, Chang, Chang, ok, basta, Amog Changs, Chamogs, spoiler, no, non sono i titoli di coda, sì che lo sono, però non sono i gli, gli titoli di coda finali Yes. Mm -hmm. Ehi, uh, c'è qualcuno? Stavo solo chiamando per dire che hai fatto un, un pupazzo di MM molto felice. Eh <ride> sì. uh, Penso che dovrei dire qualcos'altro. Beh, è passato un po' di tempo La regina è tornata e ora sta. Uh, diciamo. Come si Dominando, dice? Dominando. <ride> regnando. No, è, sta regnando il sottosuolo. Ha messo una nuova politica. Tutti gli umani saranno trattati non come nemici, ma come amici. Probabilmente. È probabilmente per il meglio. Le anime degli umani che il re ha, ha collezionato. Sembrano essere scomparse Quindi uh, Quel piano non accadrà mai Ma anche se le persone sono Hanno il cuore spezzato per il re Le cose e Le cose Le cose Sembrano molto scure per la nostra libertà La regina sta provando Il suo meglio per, Sta cercando di fare il suo meglio per non lasciarci senza speranza Quindi um, Ehi hey, se, se non ci arrendiamo qua giù eh, Neanche tu fa Non lo fa neanche tu ok Dunque chi sa quanto ci vorrà Ma ce la faremo uscire di qui Sans a chi stai parlando Oh um, Nessuno Cosa nessuno Posso parlare anche, con io, anche io con lui? Sì, ecco. Eh, Vai, mettiti come... mettiti K.O. Aspetta un secondo. Non metti K.O. Dice knock cioè, yourself va... out. Sì, ma non Aspetta mi Aspetta un momento. Bello. Riconosco il numero. Attenzione, umano. Io, il grande Papyrus. Sono finalmente capitano della Guardia Reale. È ah. tutto ciò di cui per cui ho, sem che ho sempre voluto. Eccetto che invece di combattere um, Innaffiamo i fiori <ride> e, e' poco Non c'è molta differenza E stiamo aiutando Do la dottoressa Alphys Nella sua ricerca Troverà un modo per farci uscire di qui Undyne sta aiutando Anche lei Anche se I suoi metodi di aiutare Sembrano un po' <ride> Contenti <ride> esplosioni che vuol dire Cioè Che inducono Shh. esplosioni Che portano sì, in Ma esplosioni. non ha senso Vabbè Come non ha senso Contenti esplosioni cioè. Certo. In italiano intendo Vabbè Ma penso che Alphys Alphys piaccia la sua compagnia Oh oh Ehi Che stai facendo qui Punk Nya! Nya! No Non non. Così c'è Nugi Ah no. non Non recunciare. Ehi Chi è in carica qui io? Oh, è vero, è vero Ho lasciato il mio lavoro come, come capo della Guardia Reale Anzi, visto che non combatteremo più La Guardia Reale è totalmente uh, sciolta uh, C'è solo un membro adesso Ma è molto bravo <ride> Sì, lo è Vieni qua No Papyrus later gets killed. No, aspetta, non riagganciare lo scheletro. Comunque, ora sto lavorando come assistente di Alphys Troveremo un modo per uscire da questa spazzatura da questa. di, di scarica, una volta per tutte Oh, e sono una. un'insegnante di, di, di. educazione fisica. <ride> sono una. Un, un insegnante di palestra, diciamo. Ah, ah, sì, è educazione fisica, è vero. <ride> A, o o alla scuola della regina Alla nuova squadra della regina Sapevi che riesco a bench press Che senso? Non ho capito Sette bambini Un bench è tipo panchina Fantastico vero? Si <ride> schiaccia sulla panchina <ride> Fantastico vero? Non molto Ehi hey. Mi dispiace per quello che è successo con Asgore Stai solo facendo quello che dovevi fare Non è, non è colpa tua lui ah dannazione mi, mi manca il ragazzone andiamo ondine Ritorno Rien... in te stessa back to real, Sna back to real. Uh, penso che dirò ad alphys com'è ah uh, come dirò come sta andando. alphys beh è sempre la stessa forse un po' più reclu reclusiva del normale sembra che ci sia qualcosa che la sta infastidendo ma ce la farà a superarla. Sono qui per supportarla. È per, che, è per questo che ci sono gli amici, vero? Ehi, hey, uh, ovunque tu sia. Spero che sia meglio di qui. Eh, ci sono voluti molti sacrifici per, per farti arrivare lì. Quindi, ovunque tu sia. Cerca di essere felice, ok? Per, per noi, fallo per noi. Ci sentiremo meglio che, uh, diciamo, i nostri pasticci sono, sono valsi la pena. Siamo tutti con te. Tutti lo sono, anche la regina. Ehi, aspetta un momento. Toriel, Toriel. Oi. <ride> Dice che è occupata. Ma se sapesse con chi sta parlando... Non dovremmo. Non dovremmo.. Mm? Non Dovremmo... Ah, non, non riavremo il telefono per, un per qualche ora ah. <ride> Abbiamo pietà da, da... Per risparmiarti da lei Ah, abbiamo la pietà per risparmiarti da lei Ma chiama quando vuoi, ok? Eh, amerebbe parlare Oh, ups um, Questo coso è quasi scarico uh, Mi piace, Mi dispiace dover tagliare il discorso, ma... Ci vediamo, ok? Amico. Ciao, ciao per adesso. Ci vediamo. Punk. Punk. Anzi, no. Mm. Oh, teme. Perché? Perché mi hai lasciato andare? Non capisci che essere. essere gentili. Ti fa soltanto ferire. Ti ferisce soltanto. Guardati. Hai fatto tutte queste persone Ah hai fatto tutti questi grandi amici Ma adesso Probabilmente non li vedrai mai più E per non parlare Di quanto uh, Ah di quanto sono stati Mandati indietro Cioè Di quanto Quanti progressi hanno perso Per colpa tua Fa male non è vero? Se soltanto avessi Se soltanto fossi andato Avanti senza importare di nessuno non dovresti sentirti male adesso Quindi non capisco Se hai fatto davvero tutto Per il meglio Perché le cose finiscono ancora così Perché È davvero la vita così ingiusta? E se ti dicessi Che conosco una via Un modo per avere un, un finale migliore Dovresti caricare il tuo save file eh, Beh nel frattempo perché non vai a vedere Dottore Selfies? Sembra che potreste. potreste essere migliori amici. Potreste.. No, migliore, cioè, no potreste migliore. essere stati. Migliori amici. Chi lo sa? Forse ha la chiave per la tua felicità. Ci vediamo presto. Adios. Um, don, infatti don, mo. mo Porti. Um, ora siamo a. Prima di, di quello che. Questo è successo. Nice. Questo è il. Abbiamo praticamente sbloccato un nuovo finale che, però, si. Sì, possiamo fare soltanto nice. se non salviamo quello di prima. Um, e basta. Quindi ci Andiamo vediamo qui, quindi alla è. prossima parte. Quindi, nella prossima parte non so che. Sinceramente, non mi ricordo che cosa dobbiamo fare. Quindi. Dobbiamo parlare di Alfis. Ah, sì, giusto che. Okay. Quindi niente, iscrivetevi, condividete il video, rispondete al sondaggio e mi raccomando, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!